Salve, mi chiamo Giuseppe Torrini, specialista in urologia, ho frequentato per circa un anno il master di secondo livello di tecniche chirurgiche in andrologia organizzato dal professor Vincenzo Gentile alla Sapienza di Roma. Durante quest'anno che abbiamo passato insieme con altri colleghi ed amici ho visto le tecniche chirurgiche di impianto di protesi meniena soprattutto svolte eh, abilmente dal dottore e amico Gabriele Antonini e sono rimasto particolarmente affascinato dalla tecnica mini-invasiva perché? perché le mie riminiscenze chirurgiche mi hanno sempre insegnato che il primum è non nocere e quindi già un accesso chirurgico che ci permette di non avere e di non fare danni è già un buon punto di partenza per l'ottima riuscita di un intervento e questa tecnica mini-invasiva si confa perfettamente a queste caratteristiche. Ho visto anche il posto operatorio e obiettivamente lo stesso posto operatorio nella tecnica mini-invasiva è senz'altro meno cruento rispetto alla tecnica classica di impianto di protesi veniena. Quindi sono diventato un assertore e un convinto sostenitore di questa tecnica mini-invasiva.